Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, oggi siamo sullo speciale 300 iscritti E um, vi volevo parlare della storia del mio nome, quindi Rosino Super Rosa Quindi di come è nato Rosino Super Rosa, come è nato questo nome E um, da dove ho preso spunto o qualsiasi altra cosa che vi chiedete, ecco Allora, inizialmente mi volevo chiamare Rosino, quindi senza Super Rosa Per via della mia skin di Minecraft ovviamente che è tutta rosa, l'ipopotamo rosa come... Sapete, ehm, all'inizio eh, ce l'avevo sulla PS3, sì perché ho una PS3 E niente, quindi prima di avere questa skin in realtà avevo la skin di Jesse, se non mi sbaglio, Jesse come si, si pronuncia Di Minecraft Story Mod, non so se lo conoscete, eh, un altro Minecraft, c'era questa skin e quindi me l'ho messa Dopo eh, ho messo la skin di Rosina Super Rosa, quindi l'ippotamo rosa, chiamato Murray eh, nel gioco Sly Cooper e quindi da quel giorno mi sono voluto chiamare Rosino, così, e senza Super Rosa Poi un giorno ho pensato, ehi, perché questo nome è un po' troppo corto Perché non aggiungiamo Super Rosa, che così almeno è ancora più grosso e più bello E, e quindi sì, io mi sono chiamato Rosino Super Rosa Ovviamente Rosino Super Rosa per la skin e eccetera All'inizio dovevamo essere tre youtuber in un canale E se non mi sbaglio il nome era il re della festa Io ero Rosino, poi c'era Mr. Creeper e righi se non mi sbaglio e quindi eravamo tre, ma poi alla fine l'unico che ho fatto youtube sono stato io ho iniziato a fare i video quindi il canale è nato nel 2020 quindi precisamente due anni fa e sul mio canale facevo soltanto live eh, con lupo porcello che è il mio amico che, che ancora fa video e quindi all'inizio non facevo video ma facevo soltanto live per chi se lo ricorda beh veterano poi dopo ho iniziato anche a fare i video sul pc e, quindi dopo ho iniziato a fare video sul pc è iniziato il vero e proprio, ehm, come dire, canale Visto che prima era il canale delle live, ecco, visto che facevo soltanto live Prima generalmente facevo sempre gli stessi giochi, quindi Minecraft, Mario Sunshine e, non lo so, anche New Super Mario Bros. Wii, ecco Non proprio sempre gli stessi, però era quello Adesso faccio anche i doppiaggi e, vabbè anche altri giochi, gameplay per esempio il gameplay di mh, Super Mario Odyssey che tranquilli adesso riuscirà c'è avuto un problema con il salvataggio quindi tornerà a breve comunque sia magari scrivetemi anche che gameplay posso fare che ne so anche un video su un gioco che vi piace o qualsiasi altra cosa comunque parlando ancora della skin la skin eh, sulla PS4 era diversa da quello che avevo adesso. Ok, non così tanto diversa, però qualche dettaglio non c'è sulla, sulla skin che ho creato io. Ehm, per esempio, la pelle di, di quella della 4 era completamente liscia, adesso invece l'ho rifatta, texturata come si può dire. Textured. Ehm, e sulla PS4 c'erano delle antenne: credo che siano delle antenne, che io ovviamente non posso fare perché quella è una cosa che ha, che ha fatto Minecraft. Eh, però con il creator di skin la testa è eh, sopra eh, è piatta e quindi non posso mettere le due antenne perché le skin non lo permettono ecco sulla skin della ps4 inoltre c'era anche dietro la maglietta c'erano se non mi sbaglio tre eh, quadratini marroni che non so se dovrebbe essere la cinta eh, però io non li ho messi perché quel giorno sapete non mi ricordavo molto la skin. Poi nel video intitolato Minecraft con le mods, se non mi sbaglio, sul PC, ehm, avevo un'altra skin, ancora un'altra. Quindi eh, sì, eh, avevo un, una specie di derp, che sarebbe eh, un tizio di Minecraft, con un campuccio e eh, una, una felpa nera. E con un unicorno, sì, ragazzi, quella là era una skin più o meno base. Perché io in realtà all'inizio non mi volevo neanche chiamare skin super rosa. Ma in un altro modo, che adesso non mi ricordo. Ecco, però mi ricordo su quell'altro canale, chiamato in un altro modo, volevo fare Minecraft, soprattutto Minecraft, Roleplay. Quindi, se sapete che cos'è un roleplay, sarebbe simulazione di vita reale. E Minecraft roleplay e basta, credo. Anche che ne so, Minecraft dove costruisco case o quella roba qua. E, ecco, quindi il mio canale sarebbe stato soltanto Minecraft. Comunque per oggi è tutto, ragazzi, lo so, è durato un po' poco il video. Ma erano queste più o meno le informazioni. Eh, che erano sul mio canale, ecco quindi se vi è piaciuto lasciate anche un like e non so se volete sapere qualche altra cosa vi rispondo sul, nel commento che scrivete per esempio una domanda, vi rispondo lì sotto nelle risposte e quindi iscrivetevi, lasciate un bel like e attivate la campanellina bye bye